via Costa eh, Angolo Corso del Popolo eh, l'ingresso principale della, della zona eh, zona che prima si chiamava Macae questa si chiama ancora Macae però adesso tutti se la sono dimenticata prima, prima c'era qualche timore a venire qui adesso invece è diventato un luogo di passeggio eh, che mi fa molto piacere eh. L'intervento, questa era una, una strada che serviva per eh, andare, parcheggiare le auto e andare in centro, il centro è a due passi da qua, eh, adesso è diventata una zona completamente pedonale e soprattutto verde, adesso andremo a vederla. Eh, è stata diventata pedonale con l'aiuto dei cittadini, altrimenti non saremmo riusciti a farla diventare pedonale perché a un certo punto le le eh, proteste sono state molte soprattutto da, da parte dei commercianti che non sono molti ma comunque sono come sempre e eh, invece le proteste sono state sedate perché fin dall'inizio siamo, eh, da, dall siamo riusciti a coinvolgerli quindi quando è stato un momento nel quale eravamo più deboli l'amministrazione era più debole eh, i cittadini hanno fatto il gioco forza del loro coinvolgimento L'idea è quella di eh, da un lato portare avanti il verde e portarlo fino alla strada principale, fino al corso del popolo, approfittando del fatto che eh, la sezione stradale qui era di circa 25 metri, quindi abbiamo potuto trasformarlo in un boulevard, qui c'è un triplice filare alberato che arriva fino al, al, al corso del popolo e quindi tutta la città di Mestre si accorge della dotazione di questo. La scelta dei materiali e allora che sono tipici di un giardino più che di una zona uh, strettamente urbana, sempre pietra e si parla, però e allora è più rude, è più, è più rustica, eh, abbiamo usato il legno laddove c'è il verde e allora il, il legno diventa il eh, la, va a sottolineare per esempio i prateatici dei negozi e, dei, e soprattutto dei bar che adesso diventano come dei posti molto accoglienti e molto utilizzati. Fra l'altro dopo l'entrata, dopo la fine dei lavori, allora tutti si sono accorti, anche i bar che prima protestavano molto, si sono accorti che gli incassi aumentano, e quindi adesso sono tutti contenti e non capita tanto spesso. Il monitoraggio c'è anche come dell'intervista fatta a diversi soggetti che sono stati selezionati appositamente, tra cui gli users, quindi gli utilizzatori della zona, e sta emergendo per esempio che la zona viene riconosciuta come il parco del corso del popolo. Allora ancora non è il parco di Altobello, però intanto si sono accorti che c'è un parco in corso del popolo. Quindi questa che era una zona che eh, come nessuno voleva abitare, adesso è diventata una zona di riferimento per la città. La pietra che ha questo grigio no un cupo e poi utilizziamo il calcestruzzo colorato eh, per costruire come dire trame geometriche che mi orientano a diverse parti dell'edificio poi il calcestruzzo ci aiuta molto per esempio anche per eh, come dire, soddisfare il un comodo accesso per i portatori di handicap l'edificio che è, come è una è il, primo che è stato realizzato, ce ne sono previsti altri, altri due che sono come dire, più a sud, è stato realizzato al posto di 110 alloggi, c'erano 10 edifici dell'ex demanio, edifici che erano completamente abbandonati e quindi erano uno dei motivi per il quale questo luogo veniva riconosciuto come Macae, come pericoloso, perché era, come dire, nei questi edifici vuoti, come dire, veniva praticato lo spaccio piuttosto che la prostituzione e quindi veniva sentita come una zona eh, per questo pericolosa. Eh, poi c'è un altro intervento di vista della Senata Repubblica che invece abbiamo salvaguardato perché era come dire, più importante dal punto di vista storico e architettonico. Eh, abbiamo scelto di come dire, abbattere e di vendere queste aree per, sostanzialmente per due motivi. Il primo eh, perché vi è la necessità di viera e eh, e abbiamo capito quanto è stato utile la necessità di eh, come dire, costruire una mescolanza più rilevante, quello che i francesi dicono mixity. Eh, qui oltre a questi interventi di edilizia e residenza repubblica ce ne sono molti altri, complessivamente ci sono circa 600 alloggi qui di edilizia e residenza repubblica, quindi ne abbiamo sacrificati una parte per eh, come dire, portare classi sociali diverse all'interno dell'area. Del Uh, è servito certamente per la mescolanza sociale, quindi per come dire, aumentare la mixity eh, non va negato, eh, noi l'abbiamo fatto anche per questo, chiaramente eh, ci servivano delle risorse per pagare tutti i servizi che abbiamo previsto dentro il contratto di quartiere e quindi eh, abbiamo posto a gara questo intervento prevedendo sostanzialmente un equilibrio del bilancio economico complessivo con le entrate del, della vendita delle aree ma dentro, dentro la riqualificazione la cosa ci è andata particolarmente bene perché abbiamo venduto questa prima area e rispetto al nostro preventivo abbiamo incassato il 50% in più, quindi non è stato necessario vendere le altre due, ci siamo presi con comodo, poi è crollato il mercato edilizio, però noi eravamo coperti con le spese e abbiamo realizzato tutti i servizi che erano previsti. Con, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dove il peso della qualità del progetto valeva il 50% e l'offerta economica l'altro 50% in questo modo abbiamo come dire, potuto giudicare più progetti perché dovevano fare una proposta eh, i diversi progettisti insieme con le imprese e alla fine ne è uscito un intervento che è certamente è, come dire, adatto al luogo da un lato e di qualità io ritengo buona ecco. l'anima di alto Bello è lui è quello che ha rotto le balle all'inizio <ride> no? per fare i contatti di quartiere ed è anche come dire, il soggetto che ha, che ha guidato che ha messo assieme le persone no? che è fondamentale no? ed è riuscito come dire, a costruire una piattaforma a, no, a cui l'amministrazione di contratto di quartiere è riuscita a rispondere, eh, a contrattarla fino all'ultimo e, e poi a, come dire, a pretendere che vada, che vada realizzata e eseguita come richiesto e questo pretenderlo per tre diverse amministrazioni non, è, non, non Ecco, quello è l'elemento di, di grande forza. E... La stampa è stata utile da questo punto di vista. Il fatto di avere un buon rapporto con la stampa è, come dire, è stato molto influente nei confronti della pubblica amministrazione e così si è potuto ottenere la continuità. Un'esperienza non positiva di più perché è sempre stata la partecipazione di qualsiasi scelta che è stata fatta la partecipazione della cittadinanza. Quindi quello che abbiamo scelto sono elaborazione dopo dei grandi architetti come Mauro, come Mauro che ci spiegava certe cose, perché siamo passati da ignoranti, però noi davamo lo spunto, cosa che volevamo. Ah. Sul quartiere, di fatti, l'esperienza è stata positiva. E dopo la tenacia di andare sempre avanti, a ser rompiballe, di... ah. e avere un buon rapporto sempre con l'amministrazione prima, che c'era un rapporto di stima, amicizia. E anche lo scopo di, di, di portare a termine i lavori, diciamo, perché non è in quanto trovare persone che, che è veramente, effettivamente il politico che vuole ottenere qualcosa per o amministra, che negli ultimi anni è proprio veramente difficile. Come dire, lo snodo tra il grande viale che abbiamo realizzato e il parco che era esistente. Lo snodo proprio è quello Spino di Giuda, che è una, uno degli alberi secolari della provincia. Venezia, quindi è un albero che ha più di 130 anni e, e, come dire, e anche gli alberi possono diventare dei soggetti sui quali costruire il, diciamo, i, i nuovi luoghi, ecco, in una zona in cui i soggetti sono rarefatti anche il, anche il monumento vegetale può diventare un, un una, una, una elemento da valorizzare e la valorizzazione c'è come attraverso questo ingresso, no, ingresso al parco che, che però diventa... Essendo un parco una, un luogo di gioco, allora abbiamo messo questi otto zampilli che funzionano casualmente, eh, per lo più sono spenti eh, e quando funzionano però diventano un, un momento di attrazione per i bambini. Adesso con tutte le direttive, che direttive dei smog europei che vengono fuori qua a Nuovo, finalmente si sono trovati, E tu me, tu devi dire a quei che si contano, anzi, direi da te, Così è preferenziale, ti è traffico, ti va a tirare fuori. Esatto. E ora, allora, ti vedi che sei eh, un canche, eh, se mai a coa che sì, parla. Sì, è dopo, brugliaro, ma no, sei da L'altra zona del contratto di quartiere è quella eh, nel quale è stato riqualificato la, gli edifici di edilizia residenziale pubblica che erano esistenti e sono stati realizzati dei nuovi servizi, tra cui eh, l'asilo nido e la ludoteca a servizio dell'intero quartiere e questa area verde l'area verde è l'edificio che era diroccato è stato ceduto dai proprietari di questa area che hanno a loro volta costruito un, un edificio e questo è completamente dentro il contatto di quartiere ma completamente realizzato su iniziativa privata e loro hanno ceduto l'area gratuitamente e gli edifici era un grezzo sostanzialmente, e con le risorse che sono derivate dalla vendita dell'area che abbiamo visto prima, abbiamo potuto realizzare questi nuovi servizi che sono stati richiesti a suo tempo dalla, dalla, dalla cittadinanza, quindi dei servizi sostanzialmente per i giovani no? e per i bambini. Il circuito, dopo lo vedremo anche il dato intervento, è che... L'edilizia sociale è uno strumento per riqualificare l'intero quartiere, allora i fondi per l'edilizia sociale non vanno solo all'edilizia sociale, ma innescono un processo di riqualificazione e rigenerazione complessivo dell'intera area. I servizi posso abbattere una parte dell'edilizia sociale per fare diversa, diversa residenza, con, con, con, con quello che ricavo posso fare nuovi servizi e allora la città come ne acquista, quindi quelle risorse che pure sono dell'ex Jescal in realtà come dire, danno un ritorno per l'intera parte di città, questo è un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto. La, il materiale è sempre lo stesso, però vedi, la costruzione delle geometrie stavolta puntano agli elementi principali. Allora questa e anche gli, il, la, la pubblica illuminazione sta puntando a, que, a quello bianco no? che è sì. in, in realizzazione, che è il centro civico. Allora il centro civico diventa un po' il perno della prospettiva di questa, della strada ri, ri, ri, ri, ri, riassestata. Sì, noi, noi come dire, ci tenevamo arrivare fino al canale no? che c'era chiaramente Ed è, eh, però da, da quando è stato interrato l'ultima parte Piazza Barche è un po' sottotono, questo che era prima il canale principale di accesso dalla terraferma a Venezia adesso è, come dire, ci si è dimenticato che c'è qui, era, era pieno di piatti infestanti e in realtà basta poco, basta solo grattare quello che c'è per capire la bellezza di questi luoghi ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo tolto sostanzialmente i piante pestanti, abbiamo messo un po' di, di stabilizzato legato, un po' di legno, eh, con, quindi con una spesa minima e questo è dato un posto accogliente, diventa l'affaccio all'acqua di, di, di via Costa, diventa un posto dove stare, dove, dove venire a passare alle due chiacchiere.